Grazie Presidente. Mm, vorrei aggiungere veramente poco rispetto all'ottimo intervento della consigliera Zotta. E, ed è questo, il concetto del plastic free è una sintesi, è un'idea, è un'idea che si sta diffondendo all'interno eh, in Italia, lanciata dal Ministro Costa. Ma, eh, come ha giustamente detto in parte del suo intervento il consigliere De Priamo, questa idea ci vorranno decenni per attuarla e allora perché ci dite a noi che nell'arco di tre mesi dovremmo attuare la, la delibera che abbiamo appena eh, approvato eh, prima dell'estate sul plastic, plastic free? È ovvio che dobbiamo mettere in campo delle azioni, ma sono delle azioni che vanno proprio nel senso educativo. Il merito di questa... Eh, delibera è quella di entrare nello specifico, di un qualcosa che entra più nel dettaglio, ovvero che vuole coinvolgere gli studenti, i ragazzi all'educazione dell'eliminazione della plastica. Per questo è ovvio che la maggioranza, io sono tra l'altro uno dei, dei firmatari, ma una proposta eh, presentata dalla Presidente Zotta a cui ho aderito molto, molto volentieri e, e, e questa è una delibera che deve dare un'idea, un percorso ed è per questo che questa maggioranza voterà favorevolmente a questa proposta, al di là delle strumentalizzazioni. Grazie.